Magari tanti di voi mi conoscono e già lo sanno, altri invece magari rimangono sorpresi da questa cosa. La mia formazione scolastica mi ha resa un ingegnere delle telecomunicazioni. L'ingegneria è uno dei campi che più si basano sul ragionamento, sulla meccanica, sulla causa-effetto ed è molto legata al pensiero lontana per sua natura dal mondo del sentire. Per la mia provenienza e per il mio substrato culturale familiare, ma anche proprio mh, professionale o comunque formativo, è molto difficile inserire nel pensiero, nell'intelligenza, le informazioni del sentire, cioè del mondo invisibile, non misurabile, non palpabile ecco devo dire questa cosa vissuto dal punto di vista eh, di causa effetto problema soluzione azione reazione la realtà dopo un po' diventa poco stimolante diventa come un, uno di quei rompicapo tipo il cubo di rubik o, o quegli affari che bisogna mettere in fila i 15 numeri nel quadratino una volta capita la tecnica, una volta capito il metodo, si tratta semplicemente di trovare la strada con minor resistenza, con minor fatica per poter ottenere quello che vuoi. Dopo un po' diventa estremamente noioso il mondo del pensiero, da solo. Diventa molto fine a se stesso e sembra quasi una scatola chiusa, dove tutto ha una sua logica e tutto funziona, ma niente ha un senso la canalizzazione per come l'ho avvicinata io per le esperienze prima autonome che ho avuto e poi con le insegnanti con il, con il maestro che ho incontrato ha veramente donato come una profondità al mondo sia del pensiero sia del sentire a come ehm, unito la visione di due parti no? è come se si girasse costantemente con un occhio tappato si vede più o meno tutto ma è tutto piatto. Poi ad un certo punto mi si attiva il sentire e si apre di colpo l'altro occhio. Vedo da un altro punto di vista, in un'altra prospettiva, ma è sempre tutto piatto. Anche lì sono due campi visivi che non comunicano, si sovrappongono per dei piccoli pezzettini. Allora accade che con la canalizzazione finalmente si riesce come a intersecare questi campi visivi, si riescono a tenere aperti contemporaneamente tutti e due gli occhi. Quindi cosa ha a che fare il mondo magico con la canalizzazione? Tutto, perché, almeno per quanto mi riguarda, perché per me, che vengo da una formazione molto logica, ma mi porto fin da bambina un sentire forte dentro, è proprio lo strumento, la porta, il punto d'accesso da, e di contatto dove questi due campi in apparenza molto lontani e separati si avvicinano e riescono a comunicare. Da quando sempre più consapevolmente cerco di inserire anche proprio nel quotidiano, in tutte le attività, la canalizzazione, la realtà, anche nei suoi aspetti più ordinari, più banali, come possono essere andare a fare una passeggiata, cucinare il pranzo, passare le vacanze da qualche parte, si arricchisce, diventa estremamente più interessante, come diventasse tridimensionale. Per me la, la canalizzazione è il punto di contatto dove il mondo magico si innesta nel mondo ordinario, lo colora lo profuma, si aprono come dei sensi in più. Devo dire, eh, in tutta sincerità, quando il, il 99% dei miei movimenti era nel pensare, la vita, devo dire, scorreva abbastanza facile e fluida, ma mh, ero molto triste. Mh, mi mancava proprio il senso ma anche la gioia di vivere le giornate mi trovavo spesso a domandarmi ma quindi io qui che cosa ci sto a fare che senso ha tutto questo e non vi nascondo che in più di un'occasione non avessi avuto due figli a cui badare e a cui tenere dietro probabilmente mi sarebbe anche interessato poco andare avanti a vivere no? La canalizzazione ha proprio come colorato queste giornate, pian piano. Non è stato un processo immediato da un giorno all'altro. No? Faccio il corso dell'angelo che è l'introduzione alla canalizzazione per la tradizione del drago trasparente. Proprio come una prima iniziazione, proprio come le basi per imparare a canalizzare. Faccio il corso dell'angelo e dal giorno dopo la mia vita è colorata a tre dimensioni stupenda. Però è come un avvio, è come un seme. Da lì ho iniziato in piccoli ambiti prima ad unire questi due mondi e poi sempre più, sempre più, sempre più. Ora mi piace tanto, ad esempio, eh, nella canalizzazione, no? spesso le persone nelle canalizzazioni pensano, io faccio domande tipo qual è il futuro del mondo, e perché sono viva? Che senso ha l'essere umano sulla terra? In realtà io spesso faccio delle domande molto più ordinarie quando sono in uno stato di, di energia alta e di centratura per potermi mettere nelle condizioni di canalizzare. Faccio domande molto più banali su su cose quotidiane che riguardano me, che riguardano la mia famiglia, ma anche le letture no? che magari ho fatto su come funziona eh, dal punto di vista magico eh, quando accendo o spengo un interruttore, cosa succede quando l'atmosfera viene attraversata da un suono o dalle onde radio, eh, perché un cibo mi fa bene, perché l'altro non me ne fa. Cioè mi piace proprio mh, Far confluire tutte le volte che posso in tutte le modalità che posso questi due mondi perché mi sono accorta che è l'unica maniera in cui mi interessa vivere tornare a, a solo il pensare o solo il sentire come mi accadeva quando ero più piccolina o in alcuni momenti in alcuni pezzi. Della, della vita da adolescente e da adulta non mi interessa perché da una parte è tutto molto grigio e piatto e dall'altra è tutto talmente fluido, inafferrabile, invisibile che si rischia seriamente di impazzire. La canalizzazione è proprio dove il mondo magico non è più una porta verso la follia ma è un qualcosa di molto interessante ma anche molto agganciato alla realtà è una prospettiva in più quindi mh, non esagero dicendo che via via che la canalizzazione è diventata più consapevole più strutturata più sobria anche nella mia vita e più mh, mi sono accorta che vivere mi piace prima sopravvivevo a volte avevo dei momenti di emozioni positive altri di emozioni negative ma tiravo avanti senza orientarmi bene più e più la canalizzazione entra nelle mie giornate e più è interessante davvero vivere, più queste giornate diventano come un flusso, diventano parte di una vita vera. Se io ripenso agli anni eh, dove la canalizzazione era così accidentale, spontanea e la facevano da padrone principalmente o le emozioni o la logica, quindi tutto molto nella mente, mi sembra che sia tanto tempo, con piccoli frammenti rilevanti che mi ricordo, da quando cerco di rendere la canalizzazione sempre più presente e radicata nella vita concreta, mi accorgo che è molto più tempo quello che ho vissuto, è come fosse una vita molto più lunga, un tempo molto più denso e, e nutriente. Sono più anni che ho stratificato, sono più esperienze, sono più stati, sono più flussi di coscienza che ho, di cui ho fatto tesoro dentro di me. Grazie di aver ascoltato, grazie Donatella per la domanda, perché è stata proprio un bel trampolino, ci ho messo qualche giorno a rispondere, però l'ho maturata un po' questa risposta, ma mi è piaciuto maturarla e mi è piaciuto anche ascoltarmi mentre te la raccontavo. Mandate anche voi delle domande, sia a me che alla Dona. E ho già pronta la prossima domanda per il prossimo video, quindi, stai calmi, Dona, che sta arrivando. Ciao, grazie.